Alessia Marcuzzi e Mara Venier insieme prima dell'Isola dei Famosi. Mara Venier a cena con Alessia Marcuzzi prima dell'Isola, la foto. Alessia Marcuzzi ha trascorso ieri una bella serata insieme a Mara Venniet, cena di lavoro prima dell'isola dei famosi? Molto probabilmente no. Le due conduttrici sono apparse molto felici e solari nella foto pubblicata sui loro social con i loro rispettivi compagni e amici, cosa che lascia pensare che l'occasione sia stata prettamente privata. Nulla toglie comunque che Alessia e Mara non abbiano parlato della nuova edizione del reality, secondo le ultime voci provenienti dai corridoi di Mediaset, la Venier potrebbe infatti ritornare sulla sua comoda poltrona rossa al fianco di Alessia, confermatissima alla conduzione dell'Isola. La Marcuzzi ha anticipato la sua partecipazione durante l'intervista che ha tenuto a chi ha incastrato Peter Pan. Con Paolo Bonolis, in cui ha smentito le voci sulla sostituzione del programma ambientato in Honduras con il grande fratello versione Nip, quest'ultimo andrà infatti in onda durante i primi giorni della stagione tv 2018, mentre l'isola potrebbe iniziare intorno il mese di febbraio. Cosa hanno fatto le due amiche durante la serata di ieri sera? Andiamo a scoprirlo insieme!. L'isola dei famosi, Mara Venier si diverte insieme a Alessia Marcuzzi. Alessia Marcuzzi e Mara Venier hanno caricato entrambe ieri sera una foto in cui sono apparse molto euforiche davanti ad una bacheca ricolma di vini. La conduttrice Delisola ha scritto nella didascalia dello scatto che tutto ciò è successo ieri sera, senza però scrivere cosa effettivamente è accaduto insieme al giudice popolare di Tussi Q e Vales. Mara ha invece scritto queste semplici parole, stasera è così. Insieme ai panni. Cancelletto Quanto ci piace de magna e beve Cancelletto Friends Cancelletto Famine Cancelletto Milano. Insomma, da tale dichiarazione traspare soltanto un dolce ricordo di una splendida cena trascorsa tra amiche. Le due comunque potrebbero tornare in tv nel medesimo programma, anche se nulla è ancora ufficialmente certo. Mara Venier è attualmente impegnata con il programma di intrattenimento di Canale 5 Tussi Q e Valens, in cui si è messa in gioco al centro, prendendo parte a numerose esibizioni proposte dai vari concorrenti. Alessia Marcuzzi starebbe invece formando in questo periodo il cast dell'Isola dei Famosi, che tornerà sul canale principale del Biscione in prima serata in seguito al GF. Il reality ambientato nella casa più spiata dItalia vedrà invece una nuova conduttrice, in ballo vi sono Ilari Blasi, Barbara Durso e Simona Ventura. Mediaset starebbe decidendo proprio in questi giorni a chi affidare il programma, anche se la più propensa a ricoprire tale ruolo sembrerebbe essere la conduttrice napoletana.